Salve a tutti, io sono Kyokobit e benvenuti in questo mio nuovissimo video! Oggi vi porterò con me alla visita che ho fatto al Tenoa a Milano, sui fantasmi e gli spiriti giapponesi, con annessi anche gli acquisti che ho fatto. Ora in questo video non vi farò vedere tutta la mostra, perché ovviamente visitarla di persona è sempre molto più bello, ma anche perché eh, c'erano molte stanze buie ed era piuttosto difficile riuscire a fare un filmato decente. Allora, avevamo prenotato online, quindi siamo andati in biglietteria, abbiamo mostrato i biglietti Viva Ticket e ci hanno dato questo pass, che poi ci hanno timbrato. Questo è il pass che vi permetterà di attraversare il ponte che vi porterà dagli spiriti e i fantasmi giapponesi. Non attraversare il Ponte Rosso, ma noi abbiamo il pass, quindi passiamo. Mi piace questa proiezione. non mi metta a fuoco però Greta non disturbare la gente che dorme dire che rispetto alla scorsa esibizione, ovvero quella delle botteghe di Tokyo, si sono impegnati di più. La visita è stata veramente molto bella e molto suggestiva per certi versi anche comico perché abbiamo fatto un po' di cavolate però vabbè comunque sia ci siamo divertiti. Appena entrati mi è sembrato davvero di entrare nella città incantata dello studio Ghibli. Ma adesso io direi di iniziare a farvi vedere gli acquisti che ho fatto al a Milano allora, tiriamo fuori tutto, così almeno vi faccio vedere un po' tutto quello che ho preso. Allora, ho preso una maglietta, che adoro, veramente, è stupenda, con le volpi, io vado matta per le volpi. Questo qua è il davanti. E quindi niente, vabbè, ho preso questa qui. Poi ho preso tre cartoline perché mi piacevano da averle insomma da collezione una è questa sono tutte illustrazioni di benjamin la comb ovviamente questa qui con le volpi bellissima con la volpe è bellissima e quindi ho preso queste tre cartoline Successivamente ho preso ovviamente come ho fatto per le botteghe di Tokyo anche il libro Mi è piaciuto, cioè è proprio bello da, da vedere l'effetto che dà la carta lucida con, queste, con questi disegni E la cosa bella è anche che c'è anche un, un segnalibro, un, qualcosa per mantenere il, il filo del discorso Insomma se hai iniziato a leggere Cioè guardate qua, questo qui con le volpi è stupendo Letteralmente stupendo. Veramente, cioè, mi ha affascinato, mi ha affascinato questa visita al Tenoa, a Milano. Molto molto bella, consiglio a tutti di, di andarci, per chi piace l'arte anche in generale, ma anche la cultura giapponese. Molto molto bello questo libro. Ce n'erano altri, però... Il mio budget non era molto alto quindi sono... è già tanto che sono riuscita a prendere queste cose qui insieme a questo libro e quindi poi ho preso anche. Ho preso anche una food box, ho preso anche una food box che ho intenzione di aprirvi in questo momento, e... allora vi dirò di sicuro qua dentro ci saranno dei cibi giapponesi, ok? io da un bel po' che non mi esercito più con il giapponese quindi, no, veramente io non mi ricordo quasi più niente del giapponese quindi potrebbero capitare dei cibi giapponesi di cui non ricordo il nome nemmeno so cosa siano e quindi io ve li faccio vedere, poi se magari sapete che cosa sono, ecco, se magari potete scrivermi giù nei commenti che cos'è così almeno so, perlomeno che cos'è ecco e vi invito solamente a questa cosa qui mm, io direi di aprirla la apriamo la apriamo? La apriamo! Ok. Ok. La, questa, in questa maniera... Ecco. <ride> Mannaggia! Allora. Questa qui è una cartolina. È un K. Quindi cartolina da aggiungere alla collezione. Perfetto. E adesso vediamo un po'. Allora. Uh... Oddio, sto facendo cadere tutto eh, Dovrebbero essere degli snack croccanti eh, Praticamente a ramen Sono questi qua Poi uh, Ci abbiamo anche qualcosa di dolce Molto gustoso C'è altra roba qua Ma cos'è? Cos'è sta roba? Non saprei che cos'è cos Ma va bene eh, Dovrò fare la traduzione Però non, non so veramente che cosa sia Però mi fa ridere l'omino che c'è <ride> Guardate L'omino che c'è mi fa ridere Vabbè uh, Vabbè questi qua Penso di aver capito che cos'è Però non dico niente Perché non vorrei diciamo, perdere un po' le staffe Però va bene <ride> Questo qua è Ah è un portachiave Ok, questo qua è un portachiave del Tenoa. E mi fa ridere lo mio che c'è qua. <ride> Vabbè. Ok. Uh, abbiamo un'altra roba qui. Ma questa scatola è piena di roba, questa. Aspettate, forse l'ho messa al contrario. No, è giusta. Ok. Uh, ragazzi, ragazzi, ragazzi. C'è pure una bevanda. Una bevanda... Oishiku. Oishiku, questo qua l'ho capito. Dovrebbe essere tipo acqua dolce mh, con dentro tipo dei frutti. Non so, devo fare la traduzione, però in questo momento non vi so dire. Ah, aspettate, c'è qua water fruit. Ah, ma che scema! Io leggo, io leggo in inglese, ma ci sono le cose scritte in italiano. Allora, c'è dentro acqua ehm, con dentro pompe pompelmo, uva e ricci, come vi dicevo. Zuccheri e poi vabbè quindi acqua, acqua dolce. È una sorta di non è neanche un succo, è un acqua dolce, <ride> cioè acqua al sapore di frutti, no? Poi ci abbiamo ui, uh, kitto catto, kitto catto, come dicono in Giappone, uh, alla menta. Oh mamma mia, i kit alla menta. Ragazzi, kit KitKat alla menta, questi mi mancavano, <ride> Kit KitKat alla menta. Ah beh, ovviamente poi ci abbiamo anche i kit al tè verde, giusto, dovrebbe essere al verde. In ogni caso, se non è al verde, ditemelo, però dovrebbe essere al verde. E beh, eh, non potevano mancare anche loro, <ride> ovviamente, eh, che non posso mangiare perché sono allergica... Ha le fragole, quindi però va bene <ride> um, Queste in teoria dovrebbero essere tipo delle caramelline uh, Non lo so uh, Dovrebbero essere delle caramelline Che tra l'altro scadono il... Ah, a dicembre Quindi devo anche, devo anche consumarle abbastanza velocemente Perché siamo alla fine di ottobre E eh, però va bene, va bene, va bene, va bene, va bene Va bene, che bene, bene Qua c'è carta... E altra carta, eh, direi che l'unboxing è finito. Possiamo chiudere questa scatola insieme a questa storia, a questa gita, a questi ricordi di questa, di questa mostra. Eh, che dire, non, non ho altre parole per descrivervi come ho vissuto questa, questa gita, tra virgolette. Eh, devo dire che è stata veramente molto suggestiva come vi dicevo e quando poi siamo usciti mi ha dato proprio la sensazione cioè quel ponte lì mi ha proprio riportato alla realtà cioè è stata una sensazione strana infatti invito tutte le persone che vogliono provare a provare le sensazioni che sto cercando di comunicarvi di, di andare a questa mostra Perché secondo me vale Vale Perché le botteghe di Tokyo erano gratuite Quando insomma era la prima esibizione Se non sbaglio che facevano E, e quindi ci andava più gente Perché ovviamente è gratuita eccetera Invece per questa mostra bisognava pagare Se non sbaglio 14 euro Quindi secondo me Sono i 14 euro meglio spesi Cioè per una visita di questo tipo, 14 euro è la cifra, secondo me, che va più che bene per, per chi vuole provare questa, questo tipo di esperienza. Che è un po' tra il paranormale e, e il fantastico. Cioè, molto molto bello, se poi vuole entrare anche un po' nei meandri di, dello studio Ghibli, così ci sta tantissimo. Che dite, la proviamo? La proviamo. Allora, premetto che è la prima bevanda giapponese che provo, eh. Ve lo dico. Kirin. Kirin. Proviamola. Ecco, già l'odore... Mm, sì, si sente proprio che c'è qualcosa di fruttato. Mm. Ragazzi, è dolcissimo. È dolcissimo. Cioè, avete presente? Proprio siete lì e dolcissimo, ma dolce, dolce, dolce, dolce, dolce. si sente tantissimo il pompelmo, anche i licci, però dai tutto sommato è buona, è, è buono, praticamente ha il sapore di sciroppo, <ride> di sciroppo sì, non quello per la tosse che è quello che fa schifo, no, questo è buono, è buono, è buono, ci, ci sta. Che dite, invece proviamo i Kit Kat alla menta? Li proviamo? Io non li ho mai mangiati i Kit Kat alla menta, devo dire. Ho già provato a mangiare quelli al tè verde, che sono buoni. Però quelli alla menta, mai provati. Allora, si presenta col cioccolato. Quindi non è verde. Quindi... Allora, non lo prendiamo tutto Tra l'altro è tutto un po' sciolto, vabbè Sarà che... Ok No, raga, non si sente quasi... Cioè, si sente pochissimo la menta Cioè, sento di più il cioccolato che la menta Siamo sì, sicuri che la menta? Sì, menta. Ma niente di che. Niente di che. Vabbè, con ciò io direi che abbiamo preso abbastanza zuccheri. Tra la bevanda e altre cose. Diabete, aiutami tu. Eh, direi di concludere qui questo video. Mm, quindi spero che questo video vi sia piaciuto.